Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, ragazzi, di lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo. Oggi vi spiego come controllare la temperatura della propria scheda video molto semplice. Grazie a questo programma, il software MSI Afterburner, che ti permette di controllare non solo la scheda video, ma puoi anche overclockarla e fare anche altre cose. quindi quello che faremo oggi è scaricare questo programma voi lo scaricate lo installate una volta installato uh, possiamo aprirlo lo apriamo non vi preoccupate se sentite un rumore nel vostro pc perché si è messa in moto la scheda video quindi sta cominciando a girare uh, basta andare su impostazioni io ho un'altra interfaccia Voi invece avete l'interfaccia Quella default Mi sembra Tipo questa qua così Faccio annulla un attimo Vado su impostazioni Allora Se andiamo su ventola Abilita il software del controllo automatico Come potete vedere Se andate su ventola a voi uscirà così Cliccate qua sopra Ad esempio se voi state giocando a un gioco molto pesante con il ray tracing attivo e state facendo 80 gradi vabbè, capita di fare 80 gradi come potete vedere qua sotto c'è scritto 80 gradi temperatura e ecco qui invece la velocità percentuale a quanto deve andare veloce per raffreddare la propria scheda video quindi io ad esempio non supero mai i 75 gradi, sto sempre sotto i 75, certe volte anche sui 69, non ci sono mai arrivato a 80 gradi. Quindi, se io faccio 70 gradi, la mia scheda video andrà ad una velocità del, mettiamola al 50%. Ok? 50%, per cento, 70 gradi. Applica. Se invece la tua scheda video va a 70 gradi e tu vorresti raffreddarla in fretta, che è sconsigliata questa cosa, molte persone che fanno? Prendono questa spunta, cioè prendono questo quadratino e lo mettono a 100%. È esagerato quindi danneggeresti solamente la scheda video quindi 70 gradi a 100% di velocità è esagerato veramente è sconsigliato proprio e potresti anche danneggiare la tua scheda video quindi meglio stare sui 70 gradi se arriva a 70 gradi 50% e faccio applica invece per quelli che accendono il pc e lavorano solo la, la scheda video farà, come potete vedere, 43 gradi, 42, 50 gradi. Dipende anche dal sistema di raffreddamento che avete nel vostro PC, com'è. A me invece è buono, 42 gradi, adesso sto registrando e così così, è aumentata la temperatura, sta usando, sta usando la scheda video. Quindi, se la temperatura del mio della mia scheda video, ad esempio, 42 gradi la faccio girare a 30 risparmio anche energia quindi 42 gradi adesso sta girando lentamente quindi la procedura è molto semplice è questa mi raccomando non mettete 100% non fate casini perché se Uh, la, vostra scheda video, eh, che ne so, la vostra scheda video sta a 40 gradi E voi volete, met volete mettere 100% di velocità della ventola E eh, rischiate grosso Quindi non fatelo, non fatelo eh. E fate applica Se invece avete non so, bisogno eh, di registrare qualche gioco eh, Mettendo anche i grafici nel video Non so se avete mai visto un benchmark Tutti quei grafici sullo schermo Basta andare su grafici Qui, e impostare quello che vi serve quindi temperatura basta cliccare su una spunta qua, cliccare qua sopra e fare applica ok anche se questa parte dei grafici non faceva parte del video però l'ho aggiunta così per tanto per uh, aiutarvi quindi ragazzi controllare la propria scheda video attraverso questo software Regolando così la velocità a seconda della temperatura che stai facendo nel PC Molto semplice Sei tu il padrone della scheda video Quindi tu decidi a quanto deve andare quella scheda video La velocità, vabbè, per la temperatura, eh, come ho detto Dipende dal vostro PC e dipende anche dal vostro sistema di raffreddamento Ok? Io quando ho cambiato case Um, ora l'aria entra perché prima avevo un case di vetro tutto chiuso e delle ventole con un piccolo buco davanti che l'aria neanche entrava e neanche usciva quindi la temperatura della mia scheda video era arrivata a 79 gradi quando ho cambiato case da 79 sono sceso a 65 gradi perché l'aria entrava usciva e aveva anche un buon sistema di raffreddamento quindi Uh, grazie a tutti per questa visione ragazzi se questo video vi è stato utilissimo uh, vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella e di lasciare un like quindi come regolare la temperatura della, vo della vostra scheda video tutto qua, questo era ok quindi uh, poi per un'altra cosa riguardo all'interfaccia mi raccomando non toccate niente non fate niente preoccupatevi solamente della velocità della ventola, dei grafici se vi servono e basta. Ok, quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!